Questa domenica c'è un cieco, c'è Bartimeo, è il cieco che grida, grida, è uno che non vuole saperne di stare lì fermo a soffrire, lotta con se stesso, con la sua disabilità e vuole uscirne, vuole incontrare Gesù, le avevano parlato di lui e rappresenta un po' noi stessi, chissà quante cose ci trattengono, ci bloccano delle nostre convinzioni, Pregresse, le nostre sofferenze passate ci impediscono di andare avanti, ci impediscono di uscire da noi stessi ed andare incontro al bene, incontro a Gesù stesso, anche incontro all'incognito per cambiare. Questo cieco ci dà l'esempio: vuole assolutamente incontrare Gesù, vuole cambiare, vuole guarire, vuole uscire da se stesso. E questo dovrebbe essere il percorso del cristiano: per riconoscere Gesù. Anche lì dove è difficile riconoscerlo, lì dove si è attanagliati, lì dove si è oppressi da un passato che ci opprime, che ci frena, che ci fa restare immobili e fermi noi stessi, nelle nostre convinzioni. Possiamo riuscire come questo cieco? Mi viene in mente il racconto che ci fece Antonino Bello a Catechese disse: Ho incontrato un cieco, ci riferì a questo, di nome è Bartolomeo. I familiari l'avevano messo alla finestra, e lui ecco, in quella circostanza diceva, eh, oggi c'è il sole, non lo vedo, ma lo sento. Hai preso lo spunto per fare una catechesi sulla presenza di Dio nella nostra vita, non lo vediamo, ma lo possiamo sentire. Questo dunque potrebbe essere l'augurio per tutti voi in ascolto, no? di sentire il Signore accanto a noi, il Signore che ci tocca, ci guarisce, ci apre gli occhi, ci rende liberi. Buona domenica a tutti.